Da Dotolo Mobili c'è una nuova promozione. Puoi acquistare oggi senza acconto e la prima rata la paghi a Natale. Fidati di Dotolo Mobili. Solo da noi trovi spazi espositivi per poter girare in totale tranquillità e sicurezza. Marchi prestigiosi come Scavolini, Stosa, Lube, Mobil Turi e ancora Le Fablé, Accademia del Mobile, Calligaris, Favero, Tommasella e tanti altri. Acquista intelligente, senza acconto. La prima rata la paghi a Natale. Dotolo Mobili a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Bellizzi di Salerno, Teverola Caserta